Questo sale, uh, guarda che stiamo salendo, guarda che bello, aspetta! Guarda! Bellissimo! No, ciuccia! Che bello! Questo è il momento più bello del lavoro, ok Ani? Bimbe! Buongiorno! Sono le tre e mezza Ma come siete sveglie Sera. Siete pronte? Sì? Io mi vado a lavare i denti e voi anche No ma il mio non ho già messo Usane mi un altro No pure io ho Andiamo a lavare i denti ok? Sì eh? Dai che poi si parte Partiamo bimbe? Prontissime? Ani? Andiamo? Siamo partiti sì. eh? verso l'aeroporto Siete contente? Eh. Sì, c'ho mio amore <ride> Anche io un pochino Tra poco arriviamo in aeroporto eh. Incontreremo i nostri amici Buongiorno ragazzi Siamo partiti e tra poco Saremo in aeroporto Siamo arrivati in aeroporto no. Sei contenta? O Sì. Ma chi c'è vicino a te? No. No. Nessuno Fammi vedere, ciao Antonio Sei arrivato? No. No ciao Mari Siete felici? Manca pochissimo Lele, buongiorno Ciao, ciao. sei felice di partire? Sì. Eh? No Ecco Due fratelli stesso stemma Che c'è? Il dente che mi muove. Eh? Ho il dente che mi muove Il dente si muove? Eh vabbè pazienza Ok andiamo a prenotare una colazione oh. Andiamo a fare la coda io e Maria Rosa Guardate che meraviglia. Questo è il nostro. Guardate. Chissà. Magari sarà il nostro davvero. Chi lo sì, sa? Nostro. Ce c'è anche quella. C'è scritto video. il tuo nome, guarda Anto vedo sul sedile, c'è scritto Antonio e il tuo cognome. Sì, l'ho letto, l'ho le... letto. Guardate il pilota. Ma no, ci sono quelli là, mamma. Ma dov'è? È dentro. Ma no, ci sono quelli là che vanno qua, vedo. Ma sì, amore, sto no, scherzando. Il nostro parte fra due ore, un'ora e mezza, dai che tra poco si oh, vola cos'è che hai visto? guarda che fila oh, ah, guarda, guarda tutti che aspettano di entrare <ride> che bello ok ah, mi sta accendendo una quell'esercizio Vale bene. un pochino ti ricordi com'è l'aereo dentro si si si guarda mamma eh. quella lì sta scendendo io ricordo il sì. treno eh io il treno è da tanto che non lo prendo mi piacerebbe far provare mi anche far quello a vale. bambini ehi ma voi siete sempre così tranquilli cosa state giocando ciao! Vane? Aspetta che tra mezz'ora si parte dai non ho capito Tra mezz'ora si sale sull'aereo, Vane, sei pronta? sono pronto io! Tu sei pronta, Ani? No. Sì, come niente? No. precipita l'aereo! Sì. Tanto noi giochiamo a Roblox! Sull'aereo non puoi giocare a Roblox! Ma come? No. No, no! Dovete mettere il telefono impostato in aeroplano, eh? Hai capito? Altrimenti non si può accendere Lo spegniamo Quando lo accendiamo lo dobbiamo impostare in Modalità aereo Va bene? Lo, aereo, lo uso io eh fare le foto è eh certo hai ragione questo, Vabbè, questo. Lo so, no, te lo metto già no no no no no no no no no no un altro gioco va bene prima si decolla e poi ci si può ancora, muovere siamo ok no siamo no no no no no no no no no no no no no no no sei pronta Ani? La tua prima esperienza, eh? Sei pronta? La eh, prima. E c'è coda. Non devi vomitare, non devi dire il Siamo in coda, prendi la coda. Siamo sull'aereo. Ani, ti piace l'aereo? Eh? Sei contenta? Hai visto? A te ti piace? Te lo ricordavi? Eh? Amore, amore, così non ti si tappano le orecchie, ok? Vane? Cosa stai leggendo? Okay. Tutte le informazioni necessarie, ragazzi, si sì, parte. Ho un po' d'ansia, però tra un'ora sono in Sardegna e sono felice così eh Ani? primo volo? E qua c'è Maria Rosa? ciao! ci vediamo in Sardegna tra un'oretta, ciao! Ani, sta salendo, eh? sei contenta? guarda? un Si parla! pioggia, decolla? Ragazzi, di siete? un po' di pioggia, un Ragazzi, ci siete? Signori, oggi signori, signori, signori, signori, Lei mi signori, tiene... Mi fa coraggio. Vai ragazzi. Sale. Sale, sale signori, Ve la do anche signori, signori, signori, signori, sì, signori, signori, signori, signori, a signori, E tra un'ora a casa amore! Vieni amore! Casa vacanze! Casa nostra eh. Ci vediamo dopo quando stiamo planando ok? Ci vediamo dopo! Stavane. Stiamo decollando eh! Stiamo facendo il giro dall'aria a Allora praticamente siamo passati un attimo da casa perché avevo dimenticato una cosa importante e gentilmente il pilota si è fatto un bel giretto! Causa mia! Chiuderò gli occhi. Oh, Amore, non sei contenta? E ecco! è la chiesa di decolla? Tranquillo, Ma che cazzo adesso è curiosissima, ha ripreso tutto praticamente. Adesso. Mi un po'. Si decolla? No, è normale. Eh? Se no non posso vivere, capito? Adesso, Anastasia, sentirai le orecchie che si tappano un pochino, va bene? Eh? Non ti preoccupare, tutto normale, ok? Va bene? E se te lo dico io, che sono coraggiosissima, Maria <ride> Rosa, si tiene? No, perché sono sbilanciata, vero? Perché sono sbilanciata. Dove sei? No, non Pronta? Tutto bene, amore? Adesso sale, uh, guarda! stiamo salendo guarda che bello aspetta guarda bellissimo no ciuccia. che bello questo è il momento più bello della vita ragazzi ce l'ho fatta ho sconfitto la mia paura più grande sto volando si sì. come va amore? ti Adesso vengo anch'io eh. Che fumare ok ragazzi, chiudo quel video per voli. adesso. Ci vediamo. Anni se vuoi puoi toglierlo il ciuccio adesso, eh. Tanto siamo decollati, le orecchie ti si sono stappate. Vuoi tarallini se ci sono? E no. da bere abbiamo l'acqua. Va bene l'acqua. Sì, adesso puoi aprirlo, amore, brava. Sono le sette e mezza, atterriamo alle 8 e un quarto, tra 45 minuti. Sì. Ok ragazzi, siamo arrivati all'atterraggio ci siamo quasi tutti tieniti forte eh. <ride> ragazze mi raccomando eh, non dimentichiamo i telefoni qua ok? Uh -huh. dopo li prendiamo no, Vanessa sta litigando con le orecchie da mezz'ora ok no, da quando abbiamo iniziato l'atterraggio compresi i computer riposti in modo assicuratevi oltre di avere il i braccioli abbassati gli oscuranti e i finestrini aperti e la cintura di sicurezza allacciata avete le cinture allacciate? ok, tengo la videocamera accesa preparazione perché preparazione voglio beccare il momento dell'atterraggio cioè proprio delle ruote che toccano il, il suolo perché mi piace lasciate molto bordo, ok? non ti spaventare perché è la prima volta, ma sei di stata di bravissima di ancora questo momento io devo capire ti fa male? mi fa male dentro le orecchie ma io sento guarda come stiamo scendendo lo capisci che siamo in discesa è quello guarda brava Vani riprendi tu come? nel vuoto. adesso tra un po' toccano il suolo e senti. senti eh pronto ma senti la pressione? no la pressione che scende? no no tutto normale <ride> secondo te ciuccia amore no, no. la prossima volta ti metto un ciuccio in eh, anche questo questo le pringos ci sono sì. ce ne ancora ma le vuoi buttare che a casa le compriamo? Buttate, eh sì. ah si sì, dai grazie perché poi anche bruciano le labbra sempre io mi lecco sempre le labbra ma sì ho sempre così ok in tavolino, appena che grazie vedi sì, che stiamo atterrando tieni il telefono in mano Anastasia perché io pure che lo lasciamo qua altrimenti mettilo nello zaino di Vane che è lì dai dai ragazzi ci siamo quasi quando inizia strada ah tra poco ormai siamo in discesa ragazzi siamo in Vane siamo in sorveglia lei si sei diventata sorridente. non senti? ma ah, che strano siamo in sardegna va bene ma tranquilla è normale quando inizia non prum cosa? quando inizia prum prum e tra poco senti come si abbassa io lo sento dalla pressione delle gambe e eh, tu sei leggerina ti senti? senti. Eh, però c'è, amore? Non sento niente. Una cosa non senti niente. No, io non sento. Ma se fai... No. Il naso è tappato. Nice. Comunque adesso si stappano, Vane. È soltanto il momento dell'atterraggio. Cosa senti? Certo. Ha l'orecchio nice. completamente tappato. Eh, Grazie bello. mille, eh, gentilissimo. Hai visto l'ala lì di dietro? Te ne Ma sei accorta che dove c'è papà c'è l'ala? siamo? Terra sarda? Dai, dai, dai! Terra! Dai! Terra! Si vede, io da so qui non vedo! Senti? Siamo atterrati, Ani, eh! Trema tutta, aiuto. atterrati, siamo all'aeroporto di Olbia e i bambini si stanno sfogando. Si sente l'aria del mare? Cosa c'è? Hai caldo? E eh vabbè, adesso arriviamo a casa e ti spogli un attimo. Anche tu, amore, sei sudata. Mettilo giù lo zainetto adesso, dai. Aspetta, adesso arriva lo carichiamo in macchina. Anche il maglioncino. Ani, mi si è staccato il laccetto di un della tua del tuo zaino siamo nella nostra macchinina del mare la 500 col tettuccio frivile siete contente dai che tra un quarto d'ora siamo a casa siamo arrivati nella nostra casina vi ha portato un pensierino un regalino lo zio Fabrizio che adesso apriamo in diretta e poi facciamo i saluti okay? ok e poi faremo vedere la nostra casina faremo un tour nel prossimo video facciamo vedere tutto va bene Riesce ad aprirlo, amore? No. Ecco. No. Ce l'avete fatta? Sì. Vediamo cos'è. Vediamo... No! Che bello no. l'orologio lo, Giovanni! Ah! Dai, è bellissimo! Dici... È che che meraviglioso! due cuoricini, amore! Allora poi dobbiamo chiamare subito lo zio vizio e ringraziarlo. No. Sono no. bellissimi! No. Va grande, si può spingere. Sì, certo. E che sono? Ragazzi, dai, il nostro video della partenza. E è, è finito iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ci vediamo al prossimo video con il tour della casa a ah, un attimo ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bo il pollicione in su ciao, ciao.